Ciao! Allora, sì, lo so, oggi altro video decorazione perché avevo voglia di fare qualcosa. Allora, non vedo la fotocamera perché ho provato a mettervi lì, la insomma, quindi spero che si veda qualcosa. Dunque, oggi volevo andare ad attaccare su questi miei soliti supportini completamente in legno che prendo da Wish e personaggi di eh, Snoopy o Pinus perché ce li ho lì e li avevo dentro un sacchetto da troppo tempo volevo metterli fuori dunque ve li faccio vedere intanto un attimino allora partiamo da vabbè la mitica aspettate che vedo guarda se si vede la mitica cuccia di Snoopy con Snoopy poi abbiamo beh, vabbè Woodstock nella sua fontana e poi cosa abbiamo Charlie Brown che è fatto anche benissimo con il suo mitico amico Linus eccolo qua e a questo punto è Charlie Brown e sua sorella Sally eccola qui spero che metta fuoco poi dopo abbiamo Lucy eccola qui poi dov'è Mersi, con gli occhiali, Piperi Tapatti, la mitica Piperi Tapatti. Poi ehm, aiutatemi, Shredder, dovrebbe essere Shredder con il mitico piano, ovviamente, e poi mi ne scappa uno. Eh, si chiama Pig, Pig Pen. Eccolo qui. E questi erano tutti. Allora, direi iniziare a fare qualcosa con tutti questi soprattutto io non ho preso le misure quindi non so se ci stanno tutti quanti oltretutto dunque allora ovviamente Snoopy va con la sua casetta e eh beh ovvio e poi li mettiamo per famiglia per amici per non lo so il piano dato che è molto ingombrante lo mettiamo qui ci sta qui, sì, e ovviamente Shredder va al piano, quindi ovvio che ci dobbiamo mettere Piperita Patti, no, no, no, perché Lucy attaccata al piano come sempre, Piperita la mettiamo, ma adesso ci pensiamo, Charlie Brown e Linus, scusate ma io li metto in primis, e poi so, dietro chi mettiamo? Piperita? Così? Con la solita Sally? Anche perché lei è Emersi. Poi c'è Sally che è la sorella di Charlie. Però, boh, dove la mettiamo? Okay, allora, direi che più o meno ci stanno tutti il fatto è che questo piano è molto ingombrante ci potrei mettere direttamente luci sopra dato che c'è sempre sopra <ride> effettivamente ce la potrei mettere però va più alta di tutti dopo non va bene allora direi che iniziamo e iniziamo dalla cuccia così la sistemiamo sistemiamo anche snoopy così quindi iniziamo dalla cuccia o oh, vi passo davanti scusate con la colla a caldo e ci mettiamo Snoopy. Mm. Poi, completamente dall'altra parte il piano Poi prendiamo un'altra cartuccia perché l'ho finite mi sembra logico ecco ok e ci mettiamo ovviamente dov'è finito eccolo inizio a perdere i personaggi lo mettiamo qui e fino a qua ci siamo siamo tutti d'accordo che Lucy va vicino al piano anche perché lì è Selli. merci siamo tutti d'accordo che Lucy va vicino al piano quindi ecco qui poi iniziamo a mettere io ci voglio mettere qua, lo voglio mettere qui, però prima mettiamo Linus e Charlie Brown, così vediamo lo spazio, qui, ecco ce n'è, quindi li possiamo mettere anche un pochino più vicini, allora mettiamo Charlie Brown, Così vediamo un po' le misure. E a questo punto ci sta Linus. Gli amici devono stare assieme poi dopo però chi mettiamo piperita piperita si vede bene piperita così direi di sì mettiamo piperita Ok, poi ci mettiamo la sua Mercy, che è sempre dietro. Ok, quindi Pigpen, che è il personaggio per me più mm, marginale, e lo possiamo mettere qui. E poi ci mettiamo Sally. Ok. Oh, Sally, stai ferma. Ora controlliamo che siano tutti... perché ho attaccato i personaggi perché eh, così allora intanto se no li avevo dentro una busta qui dentro un cassetto quindi non, non li vedevo non. mentre così io ce li ho tutti sul mobile e li vedo tutti e sono carini poi dopo quando vado a spolverare oppa la peppina è andata a finire la colla a caldo sulla cuccia come si toglie la colla calda ragazzi lo sapete proviamo la mia mitica lima? si sì, sembra che venga. Senza rovinarsi. Allora, togliamo i fili E io invece li metto sul mobile e li vedo. E quando vado a pulire, comunque a spolverare, tolgo tutti assieme. Ma sono tutti belli fermi? Sì, sì, sì, sono tutti belli fermi. Ed eh, faccio presto. Poi dopo, mh, non so se ve l'ho già fatto vedere, ma sul mobile ho anche le altre creazioni che abbiamo fatto. E mi piacciono queste... Eh, appoggi il legno e poi dopo se in un futuro voglio fare qualcos'altro, continuo a togliere i fili intanto, se voglio fare qualcos'altro eh, lo posso fare tranquillamente perché basta che vado sotto con una levetta li stacco ed eh, sono pronti per farci qualcos'altro e niente questo mi piaceva era carino e eh, volevo passare un attimo un po' di tempo a distrarmi e mi sembra anche una bella cosina da fare assieme, ah non vi ho detto questi personaggi mm, di Pinus li ho trovati su Wish strano vero e li ho pagati e li ho presi non mi ricordo se 2 euro più 3 di spedizione o 3 euro e 3 euro di spedizione comunque sia o 5 euro o 6 euro direi che ci stavano se, anche perché sono 12 personaggi quindi ci sta e sono fatti cioè sono carini Spero che la telecamera stia registrando anche perché io da qua non la vedo, e quindi speriamo e niente dunque. Spero di avervi tenuto un pochino di compagnia. Non vi metto il link ovviamente anche perché penso di averle presi mesi e mesi fa, secondo me. Eh, sì, mesi, mesi fa proprio e quindi ovviamente sanno esauriti. Ma mettete su Wish eh, figure peanuts e eh, li trovate oppure figure snoopy. Le trovate, ma ci sono tantissime altre, c'è proprio un mondo.